Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video, io sono Bruno Magno e oggi vi consiglio di iscrivervi perché ci divertiamo, ci divertiremo, anzi ci, ci divertiamo un botto in questo nuovissimo video. Allora, eh, mi raccomando iscriviti al mio canale YouTube, io sono Bruno Magno e oggi sarò con voi per all'incirca, non so quanto, quanto durerà questa questo video però solo per voi con un po' di tempo qui su Minecraft Minecraft però prima voglio farvi insieme a voi un pochino di storia minecraft lo conosciamo tutti ci vediamo tutti io ci gioco ma cos'è minecraft? minecraft è un gioco che uso dalla motion da un po' di tempo e del mondo tutto quello e oggi Mono tutto quadrato, andiamo a fare una parte multigiocatore in un server di um, Minecraft. Solo che io non mi ricordo quale cavolo. Oggi andiamo a fare delle Bedwars. Solo ragazzi, che ci sono un piccolo problemino. <ride> piccolo problemino, piccolo piccolo. Tranquilli, che io non mi ricordo come cavolo qual era il server delle Bedwars. Oddio, perché ci sono talmente tanti server che non mi ricordo. Eh, lo so, sto sfigato. Però ragazzi mi raccomando iscriviti al mio canale youtube ehm... okay. iscriviti al mio canale youtube e che ci divertiamo oggi ok Quindi quale sarà il server? Credo che sia questo mi sembra. Quindi Forse era questo qua, quindi io non mi ricordo sinceramente qual è, però non, mi, boh, non lo so. Piccolo monto di suspense. O... Ah devo fare l'accesso, è vero. Vabbè, mentre faccio l'accesso vi faccio, vi faccio vedere lui. Ciao. Intanto io faccio l'accesso e... e slash... Lo Gin e qual è la password? t slash e login help Qual è la password? Non mi ricordo qual è la password. Flash. Raga non mi ricordo qual era la password quindi... Boh, chiudiamo quest'altro server che non mi ricordo qual era la password. Andiamo. non mi fa cedere mi dice password eh, mi dice password errata boh. oggi voglio registrare con voi il sito di Bedward, cioè nel server di Bedward non mi protocolla la password no. non ci gioco da un po di tempo questo neanche ok Aspetta, mi ha fatto entrare questo ah. t selecci registra Register, voi state guardando il mio password eh, eh, state provando a guardare il mio a... password, eh no, non me lo faccio guardare Ok, ah, ti, ah, giusto, ho sbagliato, scusate, ho messo login, register Ok, adesso potete vedere quello che sto combinando, mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, intanto carica carica, ok, ha caricato, cos'è quel coso? Oddio, allora dove siamo? Questo che deve essere lo spawn. Come funziona stesso server? Scendi qua. Uh. No. Scendi qua. Metà banale. Non mi interessa non mi dava niente, invece di cosa ci sta, ci stanno a un eventi niente, qui c'è una piscinetta ah ecco, allora discord tornei questo Vanilla puro, meta vanilla, survival, skyblock, bedwars. Allora, bedwars sono offline. Al il allora, server è chiuso, stai una tensione. Il server è spento. Vabbè. Vabbè, raga, ci sentiamo più tardi. Non Ci sentiamo più tardi.